Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e oggi vi porto una notizia riguardo una live che farò domani ragazzi in cui metterò in palio un account glitchato, ragazzi, non modato ma glitchato. quindi fate bene attenzione. Non mi cominciate a romper cazzo sotto il video a chiedermi Oh ma quanti soldi ha oh, quante cose non, non vedevi frega un cazzo ve sto a regalare quindi già non vedevi frega un cazzo ovviamente non vi regalo un account con co 100 lire dentro è ovvio quindi eh, partiamo subito con i diciamo i requisiti neanche tanto i requisiti perché non ci sono requisiti l'importante è partecipare quindi eh, per vincere dovete partecipare allora, come si svolgerà la live ragazzi? La live eh, si svolgerà, mh, speriamo di riuscire a farla, perché sto organizzando con il mio staff Speriamo di riuscirla a fare, e due live contemporaneamente sul mio canale Speriamo sempre di riuscire a farlo, non so se YouTube lo permetterà, però eh, presumo di sì Se in caso non fosse sarà solamente una Comunque sia... E che cosa accadrà in queste due live ragazzi in queste due live si disputeranno due gare da eh, 29 giocatori l'uno perché eh, la gara giustamente ne porta 30 però in una dovrà entrare il mio uno membro del mio staff e nell'altra dovrò entrare io quindi in pratica saremo 58 persone ok e queste persone ovviamente non è che io vada a invitare chi riuscirà a entrare in queste gare parteciperà ragazzi quindi mi raccomando eh, siate presenti domani alle 16 sul canale e in pratica passiamo a come si svolgerà il tutto allora il tutto si svolge che in ogni live si disputerà una gara quindi eh, una volta disputata la gara i primi eh, 14 di ogni gara, o meglio delle due live, eh, i primi 14 di una live e i primi 14 dell'altra live, parteciperanno a una terza gara, ragazzi, che eh, ovviamente sarà sempre in live. E questa terza gara ci saremo io e il mio, il mio compagno di staff, in pratica va bene, comunque sarete in 28. E il primo di questi 28 il primo, quindi ci sarà solamente un vincitore ragazzi vincerà questo account domani seduta stante cioè finita la gara gli, gli diamo l'account quindi mi raccomando partecipate condividete il video perché eh, c'è cioè, bisogno di condividere questo video eh, aiutatemi pure a crescere perché non penso che ci siano altre persone che fanno queste iniziative eh, dal momento che comunque un account glitchato costa tempo eh, farlo non penso che tanti lo regalino così facilmente io invece ve lo regalo proprio non me ne frega un cazzo ve lo regalo è offerto da me e dal mio staff questo account ragazzi quindi eh, ve lo godrete insomma eh, questo account ha i soldi, questo account ha rango eh, diciamo che... no diciamo, senza diciamo ha il ceo, ha il motorcycle club eh, insomma c'ha parecchi cazzetti ragazzi l'account quindi eh, tutto quello che si può fare con un account glitchato ovviamente non è che... Eh, ovviamente non ha l'impossibile però ha parecchie cosine quindi penso che per uno che stia cominciando adesso a giocare a GTA ma anche per uno che comunque gioca da tempo e magari ha bisogno di un account nuovo perché non ha fatto glitch dei soldi o perché vuole qualche soldo penso che sia un'opportunità abbastanza buona quindi non vedo il motivo per cui eh, non possiate partecipare comunque sappiate solamente che i 58 che riusciranno ad entrare eh, ovviamente nel, nelle live nelle gare andranno a partecipare quindi eh, mi raccomando solamente le prime due gare perché poi comunque eh, la terza gara quella che si disputerà andrà a prendere 14 persone di una gara e altre 14 persone dell'altra gara e chi eh, vincerà questa gara l'unico un vincitore riceverà questo account ragazzi meglio di così io non so che dire cioè un'iniziativa giusto per stare insieme per giocare un pochino insieme quindi L'unica cosa che dovete fare è iscrivervi prima di tutto al canale se volete partecipare alla live. Perché io poi vado a controllare. Poi se non siete iscritti, se non mi dite il nome e non siete iscritti, poi non va certo. Eh, ragazzi, quindi vi dovete iscrivere al canale. No, scherzo. Comunque iscrivetevi veramente al canale, condividete video ci saranno anche altre live su questo tipo come ho promesso ci saranno anche altri contest quindi rimanete aggiornati sul canale per tutte quante le informazioni per quanto riguarda i glitch dei soldi ragazzi ce n'è uno ma è un dito al culo farlo non so se lo porterò eh, vedrò eh, di cercare di portarlo detto questo il video finisce qui un saluto a tutti al prossimo video ciao a tutti ragazzi